Cos'è? Che cos'è? No, no, no, no, no, no, no, no, no, oddio, oddio, oddio, oddio, oddio, allora sto, sto, combattendo valorosamente contro questo coso che mi sta uccidendo in realtà, quindi devo scapparmene immediatamente. Uccidenti, ma dove, caspita, son finito. Allora lì vedo un buco che praticamente un mio amico mi ha detto di giocare a questo mondo, però allora lì ci sono altri demoni, infatti devono stare straattenti. Io ho questa katana del superpotere che tecnicamente per chi ha per chi ha visto... Uh, Demon Slayer, beh sa di cosa parlo Oh mio dio raga Stiamo attenti qua, non c'è da scherzare Questo è un tunnel dove praticamente Sembra che ci addentriamo Sempre più E io, oh mio, no, non ho paura Questa cosa Fa un sacco paura Stiamo attenti Potrebbe succedere di tutto qua Vedete qua? Sembra che continui. Io ho paura di svoltare a destra. Ho paura di andare a destra. Non so cosa ci sia. Allora. Scusate se ho spento la musica, ma veramente già mi sto cagando addosso. Vediamo cosa c'è qua dentro. Ok, sto, sto, mi sto cagando addosso, raga. Oh... Aspetta, ho visto, ho visto qualcosa. Cos'è sta cosa? Ok, c'è qualcosa di strano. Ma sembra che non ci sia niente. Oh mio dio, che cavolo! No, no, no! No, no, no, no! Via, via, via, via, via, via! No, no, no, no, no, mi sta ammazzando, raga, mi sta ammazzando, mi sta ammazzando. Scappa, scappa, scappa, scappa. No, no, no, no, questo mondo è ostile. Questo mondo è... Via! No, via, via, via, via, via, via, via, via, via Salta, via, ok, via, via, via Possiamo aiutarci un attimo con la katana Che ci spinge Io sto male, mi sto sentendo male Cioè, ho paura Io non ho il coraggio di addentrarmi lì dentro, ragazzi Cioè, questi qua sono difficilissimi da sconfiggere Questi, per chi ha mai visto Demon Slayer E infatti non so perché sono qua dentro Ma per chi li ha mai visti Quell'anime, quindi Demon Slayer Sa di cosa sto parlando? Sono fortissimi Oh mio Dio Aspetta un attimo, qua sto vedendo una cosa, però prima... Via, via. Allora, tecnicamente io qua posso scendere e proviamo a farlo. Ok, che caspita è questa cosa? Che caspita è questa cosa? Che diamine è? Ma avete sentito? Cioè, non so se si è sentito, ma... Che ca... Allora, questa è una stanza composta da... Un materiale indefinito... Del legno E poi ehi, ehi, ehi, ehi No, no, via, via, via Salta giù No, no, no, me, no, Non voglio, non voglio più Non voglio più Non voglio più, basta Sono I'm done cioè, nel senso Ho finito questa roba uh, Anche qua dentro devo entrare Ma che palle, raga Muori Ok, perfetto, perfetto Tranquilli che con questa katana ce la caviamo Noi siamo fortissimi Non abbiamo paura non è... Io ho paura Ho tanta paura però direi che qua sotto forse ci serve meno paura Prima di tutto uccidiamo sto coso Aia di nuovo sto Ma ogni volta mi spacca i timpani raga sto suono Ma che cavolo è peraltro? Non è normale No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no Allora questo mondo è talmente tanto strano e nonsense Che veramente non ha senso Ma che diavolo sono queste? cose? Ehi, che cos'è? Non venirmi addosso per carità Oh, c'è stato di nuovo questo suono Per favore, almeno tu lasciami perdere Perché oh, Ehi, ehi, ehi, cosa sta succedendo? Che Ok, io non so che caspita sta succedendo Ma forse mi sbagliavo uh, Forse, questa, forse questa è questa la casa in cui si sente il suono, non lo so Via Via, basta scapparsene via, non importa dove e come e quando. Via, solo via. Cosa sono? Ma è questo il suono che sto sentendo, raga? Lo sentite? E io non sto capendo più un cazzo. Cioè, ci sono talmente tanti suoni. Qual è il suono di, di, di Green? Oh, Ok, vi posso mettere questi, che così almeno mi difendono un attimo. Per fortuna. Ok, perfetto. Ora qui vediamo un attimo questa casa che caspita è... Ehi! Siamo a te, raga, mi sto pegando addosso. Cos'era? Ma raga, ma avete sentito? No, no, no, no, no, io, io me ne scappo via. Come, come caspita si esce da sta casa, raga? Allora, prima di tutto denuncio il mio amico che mi ha consigliato sta roba. Io lo denuncio male. E, ok, allora, scrivetemi se volete vedere altri video di questo misterioso mondo. Ovviamente io ve li porto. Eeeh, via spicosi. <susurre> Scappa! Salta! No, non sta saltando più, via. Vabbè, il video finisce così. Iscrivetevi, per favore.